In sanscrito Sva, eh, Svadhisthana, quindi Sva significa suo, proprio, Adhisthana significa dimora, quindi si può tradurre questo nome svadistana come il chakra della propria dimora. Questo chakra viene considerato il substrato dell'esistenza umana individuale perché è associato con il l'inconscio e con il deposito delle impressioni mentali di questa o di altre vite, i samskara. L'esistenza individuale è radicata nell'inconscio e molti degli impulsi istintivi che vengono percepiti a livello di svadishtana affiorano dalle profondità della mente inconscio. Questo chakra, pertanto, può essere effettivamente considerato come la dimora dalla quale la maggior parte delle persone si esprime nel mondo, la base della nostra vita vissuta. Il ventre è il luogo dove la vita si incarna e si manifesta. È la sede del desiderio, dell'attrazione, del piacere, del legame con il mondo, con la realtà, con la famiglia di origine, il cordone ombelicale rappresenta appunto questo tre d'union. È un luogo anche vuoto, è un luogo che si riempie e si svuota, e quindi un luogo mai sazio, sempre da riempire con qualcosa di nuovo, è un motore, è il motore del movimento, della ricerca interiore, della realtà è la ricerca dell'altro, è il desiderio di fondersi, di liquefarsi, di annientare la polarità nella unicità, eh, è la fusione nell'estasi e nell'amore. Un funzionamento insufficiente del secondo chakra porta a mancanza di autostima, a fobie, a panico, ad ansietà, a difficoltà a lasciare andare il passato, a attaccamenti più o meno morbosi alle persone e alle cose, alla chiusura nei confronti della sessualità, della vita, l'incapacità di provare gioia, piacere, mancanza di voglia di fare e continuo bisogno di ricorrere a sostanze eccitanti e stimolanti. Un funzionamento eccessivo del secondo chakra Uh, ci porta all'incapacità di stare uh, soli, gioire delle cose semplici, inseguendo ossessivamente e compulsivamente il piacere, il divertimento, principalmente attraverso il cibo, il sesso e quindi avidità, ingordigia, insoddisfazione, costipazione, obesità, aerofagia. In un secondo chakra in equilibrio, Abbiamo la capacità di godere, di gioire della vita in tutte le sue manifestazioni, con moderazione, con simpatia, con semplicità, con giovialità. Abbiamo amore per la compagnia, soprattutto ristretta, per il cibo buono, ma soprattutto sano, per gli amici sinceri e per la famiglia. È la capacità di essere in contatto con il nostro destino, con il progetto della nostra vita, con le nostre sensazioni, con le nostre emozioni, la capacità di lasciare andare il passato senza rancori e senza rimpianti.